Siamo giunti da poco qui a Magione e dobbiamo fare un po' di prove, vari test, varie cose che avremmo dovuto provare a Barano ma purtroppo la distanza un po' ce lo impedisce, arrivare a Barano per un giorno era abbastanza impossibile. Possibile, dai, uh, siamo qui. Appunto, dobbiamo provare motore, telaio, aspetto e contatto. Speriamo che la vista ce lo consenta, visto che ieri hanno girato le moto e, come ben sapete tutti quanti, gomma della moto e gomma dell'auto non vanno più di tanto d'accordo. Bene, adesso andiamo in pista e vediamo che cosa riusciamo a tirar fuori. Siamo appena rientrati dal primo turno, dunque abbiamo a disposizione tre turni oggi e il primo è andato. Sensazione non troppo buona perché niente, la macchina scivola moltissimo e l'anteriore mi va via in una maniera lucidante. Adesso cercheremo, cercheremo di sistemare un po' l'anteriore e il posteriore, la sensazione che il posteriore spinga troppo e probabilmente è tutto legato ad un anteriore troppo troppo lì. Adesso stiamo facendo delle modifiche e speriamo che si risolva il tutto. Intanto l'unico vantaggio, l'unica cosa buona che è venuta fuori è che il motore sembrerebbe che non dà più problemi. Speriamo, speriamo bene. Il motore sul dritto non è male. Il motore non sente a girare bene. L'unica cosa, io ho detto quello del cambio, perché giustamente non ha fatto cosa di cambia prima perché ho fino a 11 11 e 100 no perché io ho cambiato prima il motore se tu invece la tiri allora il rapporto è diverso si sì, ma questo ogni motore è diverso ogni ma motore no, è diverso no, ma non è pignore dal motore sono diversi pignore? Eh? non lo so io so che provando a cambiare 11 e 100 11 2 la macchina muore ci dai quei 200 giri in più la macchina riprende subito il problema è che 200 giri di più sono parecchi venti. Senti, fosse troppo dura? Esatto, Forse per la gomma, poca gomma che ci sta potrebbe essere troppo dura. La molliamo un pochettino davanti. Proviamo a mollare un pochettino, forse è più che sull'ammortizzatore sull'orolio. Vediamo, il rolio più la morbido sta appoggia un po' meglio. Ok. Soprattutto su questa, su questo lato, Le, ti dicevo l'inserimento, è il primo inserimento che ti manca. Sì, come tocco il volante la macchina tende a chiudersi di là Quindi dovrei chiudere un po' l'anteriore? Forse. Però magari già andando da morbidi... No, è un'altra cosa. Allora. <ride> I'm getting ready. Cioè, si è alzata proprio dietro so, cioè, non, non ho avuto nemmeno il tempo sono andata a sterzare ma è... cioè, la macchina è andata proprio dritta era come se non stesse a toccare terra ed eccoci qui allora la giornata è finita abbiamo ricaricato e anche oggi siamo riusciti a fare danno non si sa che cosa è successo la macchina non ha né inserito né non lo so, non ha frenato, è andata totalmente dritta e sono andato a finire nella ghiaia per fortuna, non nel muro e niente, dopo vari problemi sembrava aver risolto sembrava che avessimo risolto tutti i problemi che c'erano invece non siamo riusciti a provare, anche perché al secondo giro del, dell'ultimo turno è successo quel che è successo speriamo bene, vediamo un po' di risistemare la macchina per Barano e mi raccomando, rimanete connessi stai con l'audio bollente dammi peso su quella ruota fammi vedere la testa ah. ah. cazzo no toccate circa vedi no la ruota è toccabile ti vedo tutto? ti eh. vedo tutto? ok